Grazie Presidente, eh, noi gli aiuti li accettiamo volentieri, però c'è da sottolineare che il decreto che è stato varato appunto nasce da un disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle perciò ecco, è chiaro che noi come forza politica, lo diciamo con tutta franchezza, siamo quelli che fino ad oggi hanno dato una linea di sostenibilità vera e reale, non quella chiaramente di profitto appunto ad un unico monopolista o comunque di un conferimento all'interno di una discarica. Perciò diciamo, siamo, gli unici che hanno siamo gli unici che hanno improntato una politica seria, concreta e sostenibile per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, siamo gli unici che ad oggi hanno presentato un piano industriale, un piano industriale molto complesso che prevede tre impianti, eh, costruiti direttamente da Dama, perciò, insomma, anche facendo riferimento a quello che è stato appunto detto dal consigliere di Fratelli Italia, Ama vuole creare un'impiantistica in house, perciò non più portare i rifiuti all'estero, eh, ma eh, diciamo, trattare i rifiuti direttamente appunto nella capitale, perciò chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti. Perciò, ecco, quello che abbiamo visto nel passato non si vedrà più finalmente con la politica del Movimento 5 Stelle. Grazie. A lei consente.